sono candida, oggi voglio vedere insieme a voi come si usa questo foglio trasparente termoretraibile di stamperia. Allora, la particolarità di questo foglio è che una volta scaldato riduce del 60% le sue dimensioni. Si può scaldare in, in due modi, o con la pistola per embossing che è il sistema che utilizzerò io, oppure si può eh, mettere la carta su carta da forno e cuocere a 140 gradi circa per 3 minuti. Dopodiché eh, vedremo che, che la carta si ridurrà di circa il 60%. Volevo utilizzare varie tecniche su questa carta trasparente per vedere poi il risultato finale. Comincerei con quello più semplice, cioè il timbrare il foglio, colorare e poi ridurre. Allora, io per timbrare utilizzo... Il mio, il mio supporto però come ho già detto altre volte nei miei video non è detto, non, non è necessario avere questo supporto si può timbrare direttamente sul, sulla carta l'unica cosa eh, si può fare in quel modo solo una timbratura io potrò farne più di una senza perdere esattamente il riferimento di dove timbrare quindi bisogna essere un po' più precisi nel timbrare timbrare una volta sola prendere un po' di più il timbro e fare in modo che il timbro venga bene al primo colpo è importantissimo per, per l'utilizzo di questa carta utilizzare timbri e inchiostri che siano ehm, permanenti quindi per, per timbrare utilizzerò questo timbro che è un nero, un, un nero permanente allora per la prima prova ho deciso di utilizzare la gabbietta di stamperia quindi nel mio caso specifico io farò così metto la mia gabbietta sul supporto che vedete rimane incollato dalla parte opposta a questo punto timbro allora la particolarità del supporto qual è? che io non ho bisogno di di premere tantissimo perché posso fare il timbro più di una volta e questo cosa mi permette di fare mi permette di, eh, di non fare slabbrare il disegno sulla carta perché perché ci sono certi timbri soprattutto quelli trasparenti non questi che sono più definiti ma quelli trasparenti più sottili che se voi premete troppo eh, rischiate di sbavare il disegno sulla carta e se timbrate troppo poco invece rischiate che il disegno non si veda in questo modo invece vedete il timbro non è venuto perfetto ma io posso ripeterlo quante volte voglio perché avendo il riferimento con la carta ferma io andrò esattamente sopra il timbro di prima e non ci sarà nessuna sbavatura in questo modo posso fare il timbro tutte le volte che voglio affinché il timbro venga perfetto direi che a questo punto, vedete col bianco sotto, il mio timbro mi piace così. Quindi, fatto questo, possiamo procedere con il dipingere un po' sul timbro, in modo da dargli, da dargli un pochino di colore. Una volta fatto asciugare un po' il timbro, perché considerate che questa carta è lucida, trasparente, quindi rimane un po' viscida, bisogna fare asciugare... Asciugare, asciugare il timbro un pochino c'è scritto sul, sulla carta che bisogna passare della carta della carta abrasiva, leggera per far aderire meglio il colore io in, prima, in questa prima prova non l'ho fatto ho timbrato direttamente sulla carta magari sul, sul prossimo sul, sul, sul prossimo lavoro che farò proverò a passare la carta vetrata leggera per vedere, per vedere se c'è differenza comunque a questo punto direi di passare a dipingere a colorare un pochino il nostro disegno allora una cosa molto molto semplice da fare niente di complicato giusto per riprendere un po i fiori che ci sono mettiamo pochissimo colore vedete questo è sufficiente come ho già detto in qualche altro mio video non è non è necessario saper fare chissà quale pittura per per fare un disegno del genere adesso vedrete perché questo era un po più liquido quindi il bianco era un po più liquido mettiamo un po di rosa e diciamo due tipi di verde per le, per le foglioline così uno punto, con dell'acqua e due pennellini, vedete, sottili, piccolini, cominciamo a riprendere i colori dei nostri fiori. Vedete, facciamo una pittura così, Molto semplice, giusto per, per dare un po' di colore. Non deve essere una cosa precisissima. Però vedrete che una volta finito cambia proprio completamente l'aspetto del, del disegno. Aggiungiamo così un po' di scuro qui in mezzo ai petali. il bianco il bianco dà tantissima luce quindi allora ricordatevi di aggiungere il bianco in mezzo ai petali per esempio perché illuminano tutto un pochino in mezzo alle foglie così perché dà molta luce per cui è importante aggiungerne un pochino in questo caso io farò anche un po', un po' di ripasso qui su alcuni particolari della gabbia, ma non precisissimi, ma giusto così per, per illuminare un pochino anche questa parte qua, vedete così. Ho finito di diciamo, dipingere e di riprendere un po' i fiori con dei colori acrilici permanenti, mi raccomando, questo è importantissimo. Possiamo ritagliare la nostra figura e provare a farla ridurre vediamo come prima di ritagliare il nostro timbro voglio fare ancora una cosa voglio provare a mettere perché voglio vedere il risultato finale allora con un attrezzo per fare praticamente i buchi alle cinture voglio fare qui un foro per vedere anche una volta ridotto il tutto come viene quindi faccio un foro qui al centro della gabbietta ok perfetto e con le forbici adesso ritaglio la mia figura una volta completata questa operazione Proviamo a usare il foam il per l'embossi e vediamo cosa succede. Mi servo di questo per tenere fermo il mio timbro e procediamo. schiacciamo con questo strumento che è quello per, per timbrare in modo da ridargli una forma perfettamente piana ed ecco fatto il nostro timbro si è ridotto del 60 è rimasto il nostro foro direi che il risultato è più che soddisfacente Ve lo metto sotto qualcosa di bianco, così si vede meglio. Ecco qua. Direi che la prima procedura ha dato ottimi risultati. La seconda prova che voglio fare è utilizzare in questo pennarello che è un big brush pencil della Fabrel Castle, che è un pennarello che nel momento che si asciuga rimane permanente. Quindi voglio timbrare la carta utilizzando questo pennarello anziché il classico timbro permanente, come ho fatto prima. Voglio ancora fare una prova. Voglio provare a passare, come diceva, sul, sul, sulle istruzioni della confezione, un po' di carta seppia molto leggera sulla carta prima di passare prima di timbrare per vedere se il, se il colore rimane più impresso rispetto a prima, allora utilizzo sempre il mio, il mio supporto, questa volta utilizzerò una scritta, questa è Happy Days, quindi lo mettiamo qui così. Facciamo aderire al supporto in questo modo, allora prendiamo della carta quindi questa e provo col, semplicemente a carteggiarla un pochino ma senza proprio esagerare, giusto perché credo, credo che basti renderla un pochino più ruvida. Adesso vediamo un po' se sì, l'effetto potrebbe essere anche solo questo. Ora con il mio pennarello vado a passare il timbro, così, praticamente il pennarello prende il posto del, del timbro che ho utilizzato prima, niente di che, quindi passiamo bene su tutto il timbro e cominciamo a timbrare, così. io posso farlo una seconda volta come vi ho detto quindi ripasso bene nei punti che sono rimasti leggermente più chiari in modo da riempire bene il disegno ok direi che la mia scritta è perfetta a questo punto ritagliamo e scaldiamo e vediamo quale sarà il risultato finale. e usiamo di nuovo il nostro font, per l'embossing così usiamo di nuovo il nostro strumento per i timbri per appiattire bene e questo è il risultato finale direi che questa tecnica per fare delle scritte è molto bella, volendo si potrebbero anche fare dei gioielli o delle collane perché ven vengono dei bellissimi ciondoli, tra l'altro la struttura finale poi è una cosa, vedete, una come fosse una plastica rigida, spessa, per cui sembra proprio una, un ciondolo. Io invece li utilizzerò per, per fare i lavori di scrub booking piuttosto di mix media, li vedrete poi applicati su qualche altro, qualche altro lavoro. Direi che i primi due tentativi non sono niente male. Ora eh, voglio provare ancora una cosa. L'ultima prova che voglio fare è utilizzare uno stencil, questo. Dare due colori, due diversi colori, e vedere poi quale sarà l'effetto del lavoro ridotto. Allora diamo un grigio, questo. Diamo un bel viola, due colori contrastanti. E vediamo cosa viene fuori. Allora, partiamo dal grigio che è il colore diciamo con cui farei tutta la base così se volete potete fermare lo stencil anche con, con un po' di colla ma io dal momento che lo stencil è piccolino non, non c'è neanche tanto bisogno di di bloccarlo perché comunque rimane abbastanza fermo da solo poi una volta che mettiamo il colore sopra vedete fa un po' da colla quindi non si muove più e possiamo tranquillamente finire di riempirlo bene una volta dato il grigio darei così un po' qua e là un pochino di viola magari sui bordi così al centro in modo che venga un po' variegato come colore. A questo punto togliamo lo stencil, così, ecco. e questo è l'effetto finale. Ora ritagliamo e proviamo a ridurre e vediamo cosa succede. Allora, come vedete ha proprio l'aspetto di un medaglione, quindi io faccio così. Anche in questo caso faccio un foro, così poi potrò appenderlo da qualche parte. Quindi il foro lo facciamo tipo qui. Così. Ok. Fatto e adesso scalliamo e vediamo cosa viene fuori. Per chi non conoscesse questa pistola per l'embossing, eh, qual è la sua particolarità? Eh, perché usare questa in un classico phone? Perché eh, questa, questa, questo phone scalda tantissimo, però nello stesso tempo non, non muove l'aria infatti è fatta proprio apposta per, per scaldare queste polveri che con il calore si attivano quindi diventano brillanti ma nello stesso tempo non c'è l'aria che sposta la polvere da sul timbro altrimenti non finirebbe lo scopo per cui si usa o questa pistola oppure come vi ho detto all'inizio del video si può mettere anche quello che avete fatto in forno a 140 gradi circa per circa 3 minuti. Questa è una vostra scelta quindi non è fondamentale che voi abbiate questa pistola. Vi ho solo spiegato per cosa, per cosa si usa e magari in qualche, in qualche altro prossimo video, se, se volete, vi, vi farò vedere com come utilizzarla per i timbri. Andiamo a scaldare il nostro lavoro per vedere l'effetto finale. Anche il nostro medaglione è pronto direi che anche le sfumature sono rimaste belle per cui anche nel, nel terzo tentativo direi che questa carta ha superato la prova a pieni, a pieni voti diciamo che se dobbiamo fare se dobbiamo fare un confronto forse con il timbro, senza, senza troppa sbavatura di colore, l'effetto è, è migliore. Però anche questo, vedete, con, con un pochino di, di colore cangiante, direi che è molto bello. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande da fare scrivete e sarò felice di rispondervi. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube Candida Lorusso e con questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti. Ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!